I suoi ultimi shock sono stati eventi questa mattina in Italia dopo un'epidemia di errore. Un 6.0 quake si è svegliato Sunday morning, giusto a Bologna. Almeno 7 persone sono morti, molte storie storiche sono stati feriti o destruiti. Il terremoto che ha colpito tra il 20 e il 29 maggio l'Emilia ha ferito particolarmente la provincia di Modena e la città di Modena. I danni sono stati immensi soprattutto al patrimonio artistico e monumentale. È stato un gran lavoro quello di salvare gran parte di queste opere. La città di Modena ha avuto vari danni, in particolare qui nella Galleria Estense, uno dei luoghi più importanti della città, che oggi è chiuso per i danni che ha subito durante il terremoto.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 Mirella Freni, sono Modenese, noi a Modena abbiamo delle cose meravigliose. Sono Raina Kabaivanska, soprano, ho girato tutto il mondo, ma vivo e abito da lunghissimi anni a Modena. Italia è un paese meraviglioso, ricchissimo, di opere d'arte. E la galleria estense di Modena è piena di capolavori incredibili. Il ritratto di Francesco I d'Este del Bernini, realizzato fra il 1650 e il 1651, è uno dei massimi capolavori della scultura di tutti i tempi. Bernini è riuscito efficacemente ad esprimere il carattere energico del sovrano e ha creato al tempo stesso una vera e propria icona della regalità e del potere. Ora il busto di Bernini è custodito entro una grande scatola di legno e nessuno lo può vedere. Con l'aiuto di esperti però abbiamo progettato una base antisismica per poter esporre con la massima sicurezza possibile il nostro capolavoro. Siamo all'Università UAV di Venezia, io sono la professoressa Anna Saetta e assieme al professor Faccio dirigo il Centro Studi Rischio Sismico e ci occupiamo da un po' di anni eh, di prevenzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Si sta ipotizzando di utilizzare un dispositivo di isolamento sismico basato sul principio del doppio pendolo che ad adesso è stato utilizzato prevalentemente in edifici di grandi dimensioni e che necessita di una sperimentazione ad hoc, in parte già eseguita presso il laboratorio dell'Università di San Diego. Sostanzialmente taglia la forza che viene trasmessa all'oggetto e permette quindi di mettere in sicurezza quest'opera d'arte. Questa base costa 60.000 euro. Con il tuo contributo tu ci potrai aiutare a realizzarla, questa necessità. Di mettere in sicurezza ancora meglio non solo le strutture ma le stesse opere, i capolavori che conserviamo, è veramente una responsabilità dovuta non solo alla nostra nazione ma a tutta la comunità internazionale che ama la cultura e l'arte italiana. Abbiamo bisogno di aiuto. Quello che noi facciamo ogni giorno in cucina è, è guardare il passato eh, non in una chiave nostalgica, ma in una chiave critica per prendere il meglio del passato e portarlo nel futuro. Il busto del Bernini. È una di queste fonti di ispirazione. Proprio per questo bisogna unirsi tutti, cercare di fare qualcosa nel nostro piccolo, donare per cercare di aiutarci e mettere in sicurezza il busto del Bernini. Chiedo a voi che amate la bellezza, aiutate la nostra galleria estense e per favore venite a visitarla. Aiutaci a riaprire la galleria estense, aiutaci a rendere più sicure le nostre opere d'arte. Lo farete? Sì, sono sicura. Grazie.